La Torna un appuntamento ormai cult per Salerno, 32esima edizione, il Festival dei Barbuti. Sì, torna la 32esima edizione con tante novità, la prima eh, novità è Salifornia dove ci sarà l'ingresso libero dove potrete vedere un cortometraggio di Andrea Beluto, poi ci sarà il premio Peppe Natella, ci sarà il Sapori a teatro dove in alcune serate del, del teatro verranno fatte delle degustazioni eh, di, della terra, ecco, di frutta e quant'altro. Poi ci sarà il premio Peppe Natella che quest'anno daremo a Benedetto Casillo e tante altre novità. Diciamo l'obiettivo è quello di um, conciliare l'aspetto artistico con quello della promozione del territorio. Sì, eh, infatti quest'anno noi abbiamo chiamato Salerno nei Barbuti, proprio per concentrare che eh, è tutta produzione salernitana. Personalmente più volte quando mi sono trovato a parlare con... Dei colleghi anche fuori dalla regione Campania parlando dell'estate salernitana, subito mi hanno detto I Barbuti, perché effettivamente rappresenta una delle tappe più importanti. Quasi mai ci sono degli spettacoli come dire, dove non si può andare con i bambini, con l'intera famiglia, non c'è mai volgarità, non c'è mai la presenza di spettacoli come dire, un po' fuori dalle righe, al massimo c'è qualcosa di molto estroso, di molto. E poi la città anche di uno spettacolo eh, innovativo. Eh, la rappresentanza dell'amministrazione perché del mi dovrò recare a svolgere altri, altri incompensi. Eh, dicevo, subito sentito la necessità e l'esigenza di essere presente. Un grande appuntamento, quest'anno 32esima edizione per il Festival dei Barbuti. È sicuramente l'appuntamento storico per Antonomasia dell'estate salernitana un appuntamento nel cuore del centro storico, una rassegna amata dai salernitani indipendentemente dal programma, un programma per la verità che è sempre puntuale, attento alle esigenze di, di quel pubblico estivo che spesso eh, chiede uno spettacolo interessante ma chiede di passare una serata d'agosto in un bel contesto e intrattenuto adeguatamente. Teatro, musica, danza sono gli ingredienti classici di una rassegna che... Eh, ancora una volta sono sicuro avrà il successo che merita. Con una squadra di amici di Salerno e questa è già la vittoria più grande perché un contesto cinematografico qui non c'era almeno finora mai stato e, e poi sì, sono arrivate le selezioni in giro per i festival d'Italia e anche all'estero quindi siamo contenti del percorso che sta facendo il cortometraggio ma soprattutto di presentarlo qui a Salerno per la seconda volta, per la prima volta però al grande pubblico. L'esigenza che ti ha portato a firmare questo cortometraggio qual è stata? L'identità, l'identità di questa città che è insita in me e volevo raccontarla, soprattutto adesso che purtroppo sono, per esigenze lavorative mi sono spostato, mi sono allontanato. Eh, allora raccontiamo no? le esigenze lavorative, il privato, dove stai lavorando adesso, cosa ti ha spinto a intraprendere questa carriera? Adesso vivo a Roma per, proprio per cercare di, di inserirmi in, questa, in questo contesto cinematografico che, che, che è eh, necessariamente solo a Roma, però con, già con questo primo lavoro abbiamo, abbiamo provato a spostare un po' Uh, il contesto abbiamo avuto una grandissima risposta uh, non solo di pubblico ma proprio di appassionati che, che ci hanno aiutato nelle giornate di set, ci hanno sostenuto con ogni mezzo.